Impasti fragranti come quelli di un fornaio professionista. Grazie a questa speciale funzione, pane, pizza, brioche e impasti lievitati saranno elastici e perfetti in men che non si dica. Il merito è del funzionamento ad intermittenza, che lavora la pasta in maniera uniforme per una lievitazione perfetta. Impastare.